ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi voglio condividere con voi i miei acquisti fatti sul sito della san martino l'azienda che produce budini lievito l'anno scorso avevo acquistato una grande scatola di latte in occasione del loro tantesimo compleanno compleanno di attività mi avevano mandato questa scatola piena di prelibatezze vi lascio magari il video giù in info box o nelle schede se non l'avete visto mi ero trovata bene e adesso ho pensato di fare alcuni acquisti sul loro sito perché non riesco assolutamente a trovare nei supermercati il lievito né per dolci né per cose salate quindi sono andata direttamente alla fonte perché non sapevo come fare erano cose che mi servivano quindi cominciamo subito proprio dal lievito ho preso il lievito per dolci queste buste contengono tre bustine più piccole io ne ho prese tre ma loro me ne hanno mandato quattro perché una era in omaggio quindi per un bel po' di tempo avrò lievito per dolci io non faccio tutto tutti giorni dolci e torte assolutamente ne farò una una volta al mese neanche però almeno così ho un po' di scorta per un po sono a posto e non me ne devo preoccupare tanto hanno una scadenza che va molto in avanti perché scade nel 2023 quindi ho anni di tempo per fare delle torte poi ho preso una busta da tre bustine di lievito istantaneo, questo a dire la verità lo utilizzo molto meno rispetto al classico lievito di birra o lievito madre. Eh, perché comunque mi piace meno diciamo così però mi è comodo tantissimo quando magari voglio fare una pizza veloce quindi non voglio aspettare tutto il tempo di lievitazione ma voglio fare l'impasto impastare e mettere in forno quindi in quei casi mi viene benissimo ne ho preso solo una busta perché come vi dicevo lo utilizzo poche volte è una soluzione che adotto solo occasionalmente però insomma avere tre bustine di questa tipologia comunque eh, mi faceva piacere quindi l'ho acquistata e poi invece utilizzo molto di più il classico lievito di birra in questo caso è biologico ne ho preso solo una confezione che ne contiene tre più piccole perché comunque in casa ho ancora un sacchetto abbastanza grande di lievito madre quindi non mi serviva con tutta questa urgenza non comunque come quello per i dolci che invece non ne avevo proprio più neanche una bustina e quindi ho pensato di acquistarla diciamo da tenere così come scorta questo è biologico non l'ho mai provato però è lievito di birra in polvere questo scade nel 2021 quindi ho soltanto un anno di tempo ma sicuramente credo che in un anno qualche pizza la vorrò fare quindi mi servirà poi ho preso sempre in previsione della torta che volevo fare a giorni perché comunque ho acquistato perché ho intenzione di fare una torta a breve da mangiare a colazione non avevo gli ingredienti insomma quindi mi servivano quelli ho preso la granella di zucchero quella da mettere sopra spero che riusciate a vedere qualcosa è questa granella qua mi piace tantissimo sulle torte a parte che è decorativa secondo me perché comunque ci sta bene una torta con la granella sopra fa la sua figura ma poi mi piace proprio sentire sulla superficie della torta questa granella di zucchero poi sempre per i dolci ho preso due fialette di aroma questo è alle mandorle e questo è al cocco, quindi farò delle torte aromatizzate, alle mandorle e al cocco, e adesso invece passiamo alle cose salate, ho preso una confezione di dado da brodo senza glutamato, mi ero trovata molto bene con questa tipologia, adesso io il dado lo avevo finito, e quindi ho pensato di prenderne una confezione, che mi durerà tantissimo, perché noi il brodo lo mangiamo una volta ogni due mesi neanche, eh, però insomma comunque ha una lunga scadenza, mi fa piacere tenerlo in casa, poi ogni tanto lo utilizzo anche quando faccio il risotto, quando faccio un arrosto, quindi non soltanto per il brodo, però è comunque una tipologia di prodotto che mi dura tantissimo. E questo in particolare è per il brodo classico, come vi dicevo prima senza glutamato e anche senza grassi idrogenati, quindi è un prodotto che in teoria dovrebbe essere leggermente più sano rispetto a quello classico che contiene glutamato, grassi eccetera e poi ho preso due cose un po' sfiziose che mangerò probabilmente come accompagnamento alla pietanza come sostituto del pane due pacchi di cracker uno al gusto mediterraneo questi sono cotti in forno sono dei mini snack in realtà io li chiamo cracker ma sono proprio dei piccoli snack sono quadrati non so se riuscite a vedere l'immagine sono cotti al forno con olio di girasole il gusto mediterraneo è praticamente pomodoro, basilico, mozzarella diciamo gusto pizza tanto per capirci e poi invece ho preso il gusto rosmarino che è un pochino più classico che contiene anche timo quindi rosmarino e timo Sempre cotti al forno e sempre con olio di girasole, questi mi piacciono proprio come stuzzichino, magari quando mangio a cena o a pranzo un secondo di pesce, un secondo di carne, magari ci aggiungo due o tre di queste cose. Questa è tutta la mia spesa dal sito della San Martino, che non so se ve l'ho detto all'inizio del video, non me lo ricordo, si chiama non solo budino, comunque ve lo lascio giù in info box. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.